Non so voi ragazzi, ma io quando faccio una colazione di fretta o più che di fretta piena di zuccheri raffinati tipo frullini industriali o cereali Kellogg's o quelle robe da supermercato, mi trovo sempre con una voragine nello stomaco prima delle 10 della mattina. E mi, mi sento stanca, fiacca e puntualmente apro il frigo per riempire quel buco con la prima cosa che mi capita. Questo fino a quando non ho scoperto una colazione alternativa molto molto molto buona e anche veloce da fare, si fa nel giro di un quarto d'ora. La prima volta potresti metterci un po' di più se sei un'imbranata ai fornelli come me, ma una volta che ci prendi la mano un quarto d'ora e non di più e praticamente è il pancake che puoi fare sia salato che dolce a seconda dei tuoi gusti eh, di eh, farina di ceci, in realtà puoi usare anche la farina d'avena, puoi usare altre farine, però la farina di ceci e la farina d'avena sono quelle che ho testato e che mi tengono piena fino a luna del pomeriggio e di fatto io, fate conto per darvi un'idea, faccio colazione intorno alle sei e mezza, 7 della mattina, quindi un bel po' di ore mi garantiscono energia, vitalità, pienezza, e non vado ad aprire il frigo che poi se lavori da casa è praticamente eh, l'incubo <ride> di tutti. Quindi se stai cercando una colazione alternativa per cambiare, variare e soprattutto per garantirti quell'energia e vitalità per buona parte della giornata, allora continua a guardare questo video perché condivido con te come puoi fare il tuo pancake in 15 minuti e non di più. Mua! Come promesso ragazzi arriva la fichissima ricetta per fare il pancake dei ceci C'è anche l'orso Loris Un po' di farina Dimmi quanto basta Vai ancora? Basta Ok, metto l'acqua mescoliamo, Aggiungiamo semi di zucca, semi di papavero, vino, sesamo Ok, l'idea è che diventi tipo una pastella Prendiamo l'olio di cocco lo spalmiamo. Se trovate un metodo migliore fatemelo sapere. E tagliamo i pomodori. Poi... Tempo è finissimo. Questo è più facile da tagliare fino. Avocado. Ok, tagliamo l'avocado finissimo. Ok, questa è la parte più delicata da quello che mi dice l'Ursula Loris, Tu fai il pancake. Ok, basta. Ecco. Okay. dove ci sono dei buchini andiamo col pennellino a coprirli un po praticamente siamo al punto in cui si, si muove da sola questo è il punto in cui in cui rovino tutto se non sto attenta la prendiamo con le mani voilà e la giriamo Yay! ce l'ho fatta ah, ok tre minuti da questa parte 4 3 2 1 voilà perfetto Yay! ok mettiamo in padella il tempo Prima di tutto spalmiamo un po' di carini. Mettiamo l'avocado Mettiamo un po' di rucola pomodori, a cubetti Sale uh -huh. e il tempe Aggiungiamo la testa di solio Ok il tempe è pronto Uh è scotta Ce ne mettiamo 4 Adesso lo pieghiamo Ups siamo sì, è un po' pronto, Però per fare in modo che resti unito Quando lo mangiamo Via di stuzzicadenti 2-3, sbagliato al contrario, 3 e 4. Questo è il piatto finito, ovviamente c'è stato qualche errorino nel processo, e visto che è già rotto, io comincio già a mangiarlo, da qua, <ride> mm. Come hai trovato questa ricetta? Spero ti sia piaciuta, perlomeno ti sia venuta la colina in bocca se non hai ancora avuto tempo di provarla. Quello che ti chiedo è di condividere qui sotto qual è una colazione che tu consigli per mantenere l'energia e la vitalità tutto il giorno. Siamo sempre aperti a nuovi suggerimenti, naturalmente questo è quello che ho scoperto io, ma non c'è mai fine a quello che possiamo imparare per vivere al meglio. Ti aspetto nei commenti qui sotto.